Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto, io sono Glaciosphere e in questo video vi andrò a far vedere come catturare e dove trovare Luna Ruggente, ovvero Roaring Moon, oppure Iron Valiant, mi sembra si chiami il Pokémon esclusivo che si trova in violetto. Io sto giocando a Pokémon Scarlatto quindi farò la guida su Roaring Moon, ovvero Luna Ruggente, il paradosso di Salamence ma seguite questa guida, se giocate a Pokémon Violetto troverete essenzialmente Iron Valiant, ovvero il Pokémon paradosso esclusivo di Violetto. Detto ciò quindi iniziamo subito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo troverete utile, di commentare facendomi sapere quale dei due paradossi preferite, Roaring Moon oppure Iron Valiant, quello di Pokémon Violetto, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, andiamo subito quindi nell'area 0, qui siamo come vedete, vi faccio vedere la mappa, eh, siamo qui, al, nel, All'ingresso della voragine di Paldea Come vedete Basta rientrare Dovete aver finito il gioco mi raccomando Dovete aver finito il gioco Una volta completata appunto tutta la vicenda Nella voragine di Paldea Tornate qui Teletrasportatevi alla stazione di monitoraggio numero 2 E vediamo se riusciremo a trovare il nostro Roaring Moon Vi avverto che è parecchio tosto da catturare È alla stregua di un leggendario Quindi... Armatevi di tante Ultra Ball, di tante Scura Ball, dato che molto probabilmente lo troveremo in una grotta E andateci Andateci, allora da qui dovete scendere, ok? Siamo qui, siamo nella, nella voragine di Paldea Qui ancora i Pokémon Paradosso non spawnano Se volete trovare i Pokémon Paradosso dovete andare proprio nella grotta, eh Dovete andare nella grotta di in fondo Voi andate qui e vedete che là c'è una sorta di grotta, là nell'acqua Dovete andare proprio lì. Dovrete, dovete entrare in queste insenature. e trovare una grotta. Se non è qui è più avanti. Però dovete stare attenti ad una grotta che ci può essere qui in, gi qui in giro. Eh. State molto attenti. Vediamo un po' se la si trova subito. Allora, eh, di qua, di qua, di qua. Ecco, ecco qui forse trovata. Eccola. Qui dentro potrebbe spawnare Roaring Moon, abbiamo un Chance, abbiamo un Corviknight, continuiamo ad esplorare, qui ovviamente spawnano Pokémon fortissimi, abbiamo anche un Pokémon Paradosso già qui, un Deino, ok, come vedete qui non avevo ancora esplorato del tutto, perché avevo preferito andare direttamente alla fine del gioco perché ero anche un minimo preso finalmente da una sorta di trama. E vediamo se qui dentro può spawnare appunto il nostro Roaring Moon. Vediamo un po', eh. Per adesso abbiamo dei Pokémon paradossi ma non sono loro. Ne abbiamo un Leaker Rock. Altri Pokémon paradossi, altri Censi. Proseguiamo. Ok, qui dietro non c'è nulla. Qui però si può salire, attenzione. Niente, qui c'è un vicolo cieco. Possiamo salire ulteriormente, vediamo. Aha, qui c'è un posto, effettivamente. Con un sacco di poumi, una MT, dei censi che scappano. Roaring Moon però non sembra spawnare. Forse dobbiamo andare al centro del del quadrato vediamo eh io vorrei pre prendermi innanzitutto questa MT grazie no volevo prendere l'MT non ti ho nemmeno sfiorato te poemi eri proprio fuorissimo fuga vediamo volevo vedere che MT si trovava qui fatemi prendere l'MT grazie raggio d'acciaio ok ed ora scendiamo per vedere se spona questo misterioso Luna ruggente, abbiamo della menta timida, campo psichico. Però, di luna ruggente, manco l'ombra. Mm. Ecco, sappiate che è un Pokémon estremamente raro. Quindi, può darsi che appunto non spawni come in questo caso, dovete semplicemente stare a cercare. Dovete semplicemente aspettare che, che sponi, magari uscite e rientrate dalla grotta, ehm, ricaricate l'area, fate queste cose finché non lo vedrete sponare. Io nel frattempo ho catturato un crine alato e niente, dovete semplicemente appunto aspettare, aspettare che questo Pokémon si faccia vedere. Comunque il, il posto in cui spona è proprio questo, questa grotta qui. Eccolo, è spawnato. Combattiamolo Dove è andato il mio Jumpluff? Vai, vai sull'una sul ruggente qui Eccolo qua, il paradosso di Salamence Uno dei Pokémon più forti del gioco Allora, andiamo subito con Paralizzante Sperando di essere più veloci E peccato che Jumpluff fallisca Peccato Notte Sferza non dovrebbe ucciderci Ok Andiamo ancora di Paralizzante Dai, paralizzalo, ottimo Ottimo, questa è già una buona cosa. Paralizzato. Altro notte sferza, va bene. Ora noi andiamo di Acrobazia, che è un effetto normale su di lui. Buono, buon danno. Assolutamente buon danno. Ed ora direi di mandare Datsbun. Datsbun è un ottimo tank per questa battaglia, eh. Attenzione, guardate che Dark Spoon, secondo me molti l'hanno sottovalutato come Pokémon. Almeno nell'avventura, poi non sono nel competitivo, ma almeno nell'avventura guardate che è formidabile. Andiamo poi di leccata per tirargli giù un po' di vita, come abbiamo fatto anche con i leggendari. Vi ricordo che ho fatto dei video su praticamente a questo punto tutti i leggendari del videogioco. Abbiamo catturato Coraidon, abbiamo catturato ora Luna Regente, lo stiamo per catturare. Um, abbiamo catturato anche i quattro leggendari che sono eh, sigillati appunto nei loro altari, quelli per cui bisogna prendere i paletti e in ogni video vi faccio vedere anche dove sono tutti i paletti per sbloccare quel leggendario quindi se vi interessa davvero andatevi a vedere anche gli altri video trovate la playlist in descrizione o nel primo commento dove trovate tutti i video che ho caricato di Pokémon scarlatto su questo canale allora luna ruggente tu sarai mio tra poco Comunque ci ha messo un po' a farlo spawnare. Dovete stare qui un po' a girare, girare, girare finché non spona. Se siete fortunati magari vi spona subito, lo beccate appena entrate. Invece io ci sono stato qui un po' qualche minuto comunque a girare, l'ho fatto. Andiamo di Scurable, siamo in una grotta, quindi il bonus si applica alla perfezione. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Mm, peccato, ha un caccia rate molto basso lui, eh? quindi non meravigliatevi nel, nel caso in cui non riusciate a catturarlo. Subito perlomeno. Vedete? Scuro vita rossa, paralizzato. Peggio di un leggendario questo. Vediamo un po', vediamo un po se riusciamo a prenderlo. Ah, dannazione. Cossata so da Zen. Vedete, Dashboom si tanca. Tutto tankabile. <ride> E dai però! Altra scura Ci abbiamo messo di meno a catturare alcuni leggendari, eh? Ok, perfetto, preso. Uh. Abbiamo anche Luna Ruggente, il paradosso più forte e raro del gioco. Nel caso voi abbi abbiate violetto, probabilmente qui troverete Iron Valiant. È possibile che si tratti della creatura catalogata come Luna, luna Ruggente, non Reggente, scusatemi. Luna Ruggente, in un diario di viaggio colmo di misteri. Eccolo qua, preso il nostro paradosso. Eccoci qui. A questo punto, direi di dargli un'occhiata, dato che l'abbiamo catturato. E qui abbiamo anche altri Pokémon che, nel frattempo, tra una parte e l'altra, ho catturato. Allora. Eccolo qui. Il nostro Luna Ruggente. Cozzata, cozzata Zen, Lanciafiamme, Notte Sferza e Dragodanza. Anche se sembra un Pokémon totalmente votato all'attacco. Quindi mettergli Lanciafiamme non so che senso abbia, dato che è un attacco speciale. Comunque è davvero tosto. Ha tipo buio. Niente male. Come abilità, vediamo cosa ha. Un secondo, sono curioso. Abilità. Paleo attivazione Quando il Pokémon ha sé una capsula energetica o la luce solare è intensa, la sua statistica più alta aumenta. Attenzione, noi una capsula energetica ce l'abbiamo, eh. Potremmo dargliela, quindi gli aumenta ulteriormente l'attacco, immagino. Non penso che i PS vengano considerati come statistica. Da aumentare in caso. Niente male. Niente male questo Luna Ruggente. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, io quindi direi che il video può finire qui, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere chi preferite tra Luna Ruggente oppure Iron Valiant, tra i due, appunto, i due paradossi molto rari esclusivi di una o dell'altra eh, dell dell versione Pokémon. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!